Cambiamo argomento, si va verso un sistema dell'IRPEF ad aliquota unica, dunque obiettivo flat tax per tutti, anche dipendenti e pensionati, ma è giusto appiattire la tassazione se lo chiede a informazionefiscale.it che l'ha chiesto a sua volta ai suoi lettori. Rosi Delia, buongiorno. Buongiorno a te Vicky, e buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Sì, abbiamo fatto poi, se vuoi, domanda. Eh, eh, poi dopo se ce li racconti se vuoi, i commenti dei, dei lettori, cosa ne pensano, quali sono state le risposte. Hm? Le stiamo Se raccogliendo, vuoi. quindi invito ah, anche... le state raccogliendo. Ascolta. Sì, sì, siamo proprio nella fase di raccolta, Tra diciamo, diamo tempo una settimana, quindi invito anche chi è in ascolto a, a, a darci, insomma, tutti i commenti e tutte le opinioni eh, in merito, ecco. E allora, Rosi, dai, però... dai, raccontiamo, <ride> raccontiamo, anzi, ribadiamo, perché, insomma, in realtà questo tema l'abbiamo già approfondito un paio di settimane fa, il sistema IRPEF ad aliquota unica. Facciamo il punto, com'è oggi, come diventerà fra un po', racconta tutto. Io prendo nota perché lo sai che queste cose vanno scritte e poi studiate eh, con calma. Vai. Sì, sì, sì. abbiamo uh, già anticipato l'arrivo uh, della riforma fiscale qualche settimana sì. fa. Nel frattempo il Consiglio dei Ministri uh, ha dato l'ok okay nella, nella riunione del 16 marzo al disegno di legge delega e diciamo come obiettivo di lungo periodo come la, il traguardo di legislatura di un percorso graduale di intervento sulla, sulla tassazione e c'è proprio quello dell'introduzione di una flat tax estesa, quindi per tutti e tutte, anche per dipendenti e pensionati. Ma eh, vale la pena eh, soffermarci su cos'è eh, la flat tax e cosa intendiamo, perché spesso sì. si utilizza questo termine come se fosse una in realtà dobbiamo sottolineare che è un modello di tassazione, cioè un modello certo. di tassazione piatta quindi uh -huh. eh, che prevede un calcolo semplice, unico solitamente per tutti i contribuenti e meno sensibile a sfumature. E il rischio che viene evidenziato spesso nelle discussioni sul tema è quello che possa eh, questo sistema eh, in generale, questa tipologia di tassazione favorire ehm, le persone più ricche, cioè chi ha redditi eh. Eh, più alti. Eh, questa eh, l'ho già sentita, eh? e quindi va, va, va ponderato bene, va calibrato mm. bene eh, e, sì. noi nel sistema italiano già uh, abbiamo delle forme di tassazione piatta, questo è bene, bene ribadirlo, sottolinearlo il regime forfettario per, riguarda, per esempio esatto, esatto mm. per quanto riguarda le partite IVA che possono certo. uh, applicare questa imposta sostitutiva del 15 o del 5% uh, nei limiti di uh, ricavi e compensi che arrivano a 85.000 euro secondo le ultime novità eh, approvate, eh, quindi da un lato abbiamo un'imposta eh, diciamo, con un'aliquota unica, l'imposta sostitutiva eh, e che prevede un calcolo diverso, ad esempio dall'IRPEF che si basa su aliquote, quindi percentuali eh, diverse in base a scaglioni, fasce di reddito eh, diverse. Eh, la, il percorso che eh, il governo intende avviare è quello di arrivare ad un uh, sistema di tassazione piatta quindi un sistema uh, ad aliquota um, unica uh, garantendo però la progressività ha sottolineato il Vice Ministro all'Economia e alle Finanze Maurizio Leo uh, con la no tax e um, uh, il sistema di detrazioni in funzione del reddito perché le intenzioni del, del governo devono fare i conti uh, in primis eh, con eh, i principi costituzionali, oltre che ovviamente poi ogni, eh, ogni novità viene discussa in Parlamento, ma eh, prima di tutto devono essere eh, uniformati al quadro di principi costituzionali e noi sappiamo che la Costituzione è necessario garantire, eh, il, il sistema eh, fiscale deve garantire la progressività per cui eh, ognuno eh, deve eh, contribuire in maniera proporzionale al, al insomma con il pagamento delle tasse, per semplificare. Uh, quello che comincia oggi di cui si comincia a parlare oggi è, uh, ripetiamo, un percorso uh, graduale, non, non arriverà domani per, uh, uh, per dirla in termini pratici questa flat tax, sicura, sicura è l'intenzione però del governo che già nell'ultima legge di bilancio ha introdotto come dei segnali per uh, sì. uh, confermare questa volontà di appiattire la tassazione, ne abbiamo parlato anche, questo, uh, anche di questo insieme ad esempio della del potenziamento del forfettario, quindi dell'innalzamento del limite dai 65.000 agli 85.000, così come dell'introduzione della flat tax incrementale per le partite IVA che non applicano il regime forfettario. Sono stati dei segnali che portano tutti nella stessa direzione. In ogni caso, eh, i tempi sono ancora lunghi e in mezzo ci sarà: eh, prima del, del, dell'ipotesi, prima dell'arrivo del traguardo di questo a questo sistema eh, ad aliquota unica, ci sarà sicuramente un passaggio a tre scaglioni. Per quanto sì. riguarda il sistema IRTEF, attualmente noi uh, calcoliamo l'imposta sul reddito delle persone fisiche su un sistema basato uh, su quattro uh, fasce di reddito. Si dovrebbe passare a tre, sempre il Vice Ministro Leo ha uh, anticipato già dal 2024. Quindi questa potrebbe essere una, uh, una novità imminente. Uso il condizionale perché uh, le, le novità uh, dovranno seguire un preciso ITER che ha tempi, anche se non lunghissimi comunque lunghi, nel senso che adesso siamo solo all'inizio dovrà cominciare la discussione in Parlamento sul testo della legge delega dopodiché una volta approvata il governo avrà 24 mesi per rendere operative le novità con dei decreti legislativi ehm, allo stesso tempo dovrebbero essere abbassate le aliquide quindi questo, questa riorganizzazione degli scaglioni dovrebbe portare per alcune fasce di reddito anche a una tassazione più bassa ehm, e a un riordino delle spese fiscali per lo Stato che si traducono per i cittadini e le cittadine in agevolazioni che riducono, fungono da sconto sull'imposta da versare. Allo stesso tempo dovrebbe poi prendere forma una flat tax incrementale anche per i dipendenti accanto a quella prevista già per le partite IVA. Quindi diciamo andiamo per, per piccoli passi, non, non arriverà piccoli domani step. sicuramente... Esatto, piccoli step esatto. mm. e tutto certo. sarà discusso fuori e dentro eh, il Parlamento per quello eh, abbiamo invitato le lettrici e i lettori a darci la loro opinione su questa che sarebbe un, possiamo dire sì una rivoluzione quella di, di arrivare eh sì. a un sistema ad aliquota unica quindi è bene che si uh, accenda la discussione su una certo. uh, novità importante che diamo anche un riferimento diamo anche un riferimento Rosy, Rosi agli ascoltatori dove possono dire la loro dov'è che possono fare i loro commenti Certo, su informazionefiscale.it trovano l'articolo con tutto eh, diciamo il, il quadro in cui si inserisce la domanda che poniamo è giusto o no ehm, passare a un sistema d'aliquota unica il box con eh, il sondaggio per esprimere la loro opinione. Quindi un sistema diciamo semplificato e va bene, le cose semplici ci piacciono, ma è anche giusto, è giusto eliminare i gradini dell'IRPEF mettendo tutti sotto un'unica un percentuale? Questa rimane la grande domanda, no? esatto questa è la domanda a cui proviamo a rispondere insieme insomma va bene grazie, grazie a Rosi Delia informazionefiscale.it sono le 9.59 minuti quasi le 10, mancano 15 secondi, la linea va alla nostra redazione per le ultime notizie noi naturalmente torneremo eh, subito dopo in diretta qui eh, con i nostri 120 minuti insieme eh, tra pochissimo noi parleremo di eh, un tema eh, un po' particolare, la cherofobia. Sapete cos'è la cherofobia? È la paura di essere felice. Incredibile. Eh? Linea la redazione, le ultime notizie, giornale radio, la radio libera di informare. Restate con noi.